Ma Allora, e stiamo veramente nel, nel campo del, del, del, del, dell'Alea, perché nessuno sa veramente che cosa eh, può succedere. Cosa pensi di un'eventuale trasformazione della BCE in stile Fed americana? Credi sia un passaggio inevitabile per la stabilità dell'Eurozona? È, è facile pensare che semplicemente stampando moneta si risolve tutto, ma non si può risolvere una crisi di debito altre cose, perché poi in realtà è una crisi sociale, una crisi economica, una crisi finanziaria, e una crisi appunto di debito, non si può pensare di risolvere una crisi di questo genere eh, semplicemente creando altro debito. Siamo in piena campagna elettorale eh, negli Stati Uniti e quindi la mia domanda è come pensi che le elezioni eh, influiranno effettivamente sull'andamento dell'economia non solo degli Stati Uniti ma anche quella europea? Se ci fosse stata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 eh, perché? perché non le capiscono? Ci sono tantissime persone che, compre che non comprendono il vero eh, lavoro che stanno facendo le banche e le, soprattutto le difficoltà, le banche forse dovrebbero aprirsi un pochino di più, dovrebbero comunicare un pochino di più, arrivare un po' di più al alla, alla persona comune, perché in realtà dal momento che l'informazione diventa ottimale, anche nell'ambito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 In effetti, è il taglio del, della spesa pubblica, il taglio degli enti inutili. Eh, che noi abbiamo tutta una serie di enti completamente inutili per cui paghiamo. Terza cosa, e beh, la semplificazione territoriale, cioè abolizione delle, delle, delle province, è già un inizio. È difficile, certo che è difficile, perché? Perché sono tutti stipendi che tutte poltrone che vanno, che vanno pagate, eh, fare anche già solo questo entro la fine della legislatura non sarebbe male.